Ciao a tutti, io dopo otto anni sono ancora emozionatissima quando faccio uno speech al freelance camp. Mi presento, per chi non mi conosce, Roberta Zantedeschi, mi occupo di risorse umane, ovvero sono stata per molto tempo una recruiter, oggi sono prevalentemente una formatrice, una consulente in azienda per lo sviluppo del potenziale delle persone, fuori dalle aziende con i privati per uh, aiutarli a vivere e a comunicarsi meglio sul mercato del lavoro. Um, io devo moltissimo al freelance camp, loro sono i miei figli, Ettore e Giona, uh, io dico sempre sono figli del freelance camp, questa ve la devo raccontare, io arrivo alla primissima edizione del freelance camp con un contratto da dipendente, già era una grave penalità, Uh, ma soprattutto arrivo con una diagnosi di uh, menopausa anticipata quindi quando poi torno a casa e guardo il mio compagno e dico guarda sai ho scoperto ci sono delle persone come me io mi licenzio l'ho fatto anche con quella serenità per cui tu sai che non andrai mai a incrementare l'indice demografico del paese nessun figlio verrà mai a dirti mamma ma perché tu feci quella scelta quella volta per cui poi a domenica mi deleghi a qualcuno no e quindi torni dal freelance camp, ti licenzi, a settembre apri la partita IVA, a novembre sei incinta, no? Non fa una piega. Perfetto, che poi sia stato concepito nel Ponte dei Morti, è un'altra storia, ci sono i figli dell'epidemia e, e ci sono i figli dei, dei ponti. Uh, quindi poi dici, vabbè, senti, fatto 30, fai 31, non gli vuoi a inondare un fratello. E ci abbiamo provato, ma due sono andate buca, la terza... Per fortuna, eh, entro i tre mesi in cui di solito si consolida una gravidanza, c'è stato il freelance camp. A settembre, grazie Dio, perché il terzo volte non sarebbe stato carino. E, e quindi c'è Giona. Per cui, boh, figli miei è un po' anche, voglio dire, merito di... Uh... Sì, sì, sì, no. <ride> Ci ho provato no, a portare a dire, dai, responsabilizziamoci tutti, un po' un mese a testa e arriviamo al prossimo freelance camp. E invece, no, no, me li porto a casa. Allora, di che cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo di eh, social selling. Social selling, e, e cerco di descrivervi quelle che secondo me sono le tre gambe del social selling, i tre elementi che eh, costituiscono il social selling, ovvero il network, i contenuti, il content. E lo storytelling. E poi ve li spiego. Eh, perché parlo di, eh, di, di social selling? Intanto perché no, non sono una tecnica del marketing, non è un trattato. Io vi parlo un po' della mia esperienza. Il fatto è che io mi sono resa conto eh, di fare social selling senza sapere che cosa fosse il social selling. E quindi vi porto, vi porto la, mia, la mia esperienza. Eh, allora. La prima cosa che... Ok, vai, tirate su. Allora, otto anni fa, 2012, e per i successivi due o tre eh, interventi di, di, eh, del freelance camp, una delle cose che si diceva a tutte le persone che volevano diventare libri professionisti era... Vuoi metterti in proprio? Beh, allora sappi questa cosa. Tu sarai l'imprenditore... E la produzione, sarai l'ufficio acquisti, sarai l'amministrazione, sarai la pianificazione della produzione, sarai la logistica, sarai il commerciale, sarai il marketing, sarai la comunicazione, sarai il prevendita, sarai il post vendita, sarai il customer service, sarai il back office, sarai, farai la strategia, farai le pulizie. Giusto? Perfetto. Come se il concetto di delega non fosse applicabile al mondo della libera professione, ma solo ai manager. Per fortuna, io vi posso assicurare che l'evoluzione l'ho vista partecipando più ad ogni edizione, e oggi anche il libero professionista delega. Se non ha dei collaboratori, ma anche sì, comunque si crea una rete di fornitori. C'è una cosa che ancora, secondo me, non possiamo delegare. Ed è la vendita, e so che è la cosa che ci fa più cagare. Cagare non si dice, è nomenclatura tecnica di settore. Eh, però è così, cioè la, la parte commerciale vera e propria ancora è in mano nostra insieme alla produzione e alle pulizie sempre, no? Per cui, primo concetto, la vendita non si delega, ed è il motivo per cui ho deciso di parlarne per la seconda volta. Il problema però è è che quando io parlo con professionisti appunto, che magari eh, lavorano con me, potete metterlo giù, Bra bravissimi, eh, la risposta è, no, guarda, io amo tantissimo il mio lavoro, però sai, non sono brava a vendermi. Oppure c'è chi dice, oh, la vendita, no, ma è così retro, poi questa mercificazione, no, il ti vendi, ma come fai a venderti, no? E poi, sai com'è, i commerciali sono sempre delle brutte persone, in fondo, no? Oppure c'è il classico manet che... Ah, vendere? Ah no, ma mi ho messo la SEO eh, nel sito. Ma la SEO no, non basta per vendere? Perché m'ico la SEO. Mm. E poi c'è, eh, in fondo, il pensiero che c'è dentro a molti di noi che è venuto fuori anche ieri. Vendere. E se poi comprano la sindrome dell'impostore anche detta sindrome dell'autolesionista perché se vendi, santi Dio non importa su, questo Giona sei stanco prima di cominciare a lavorare? la sindrome dell'impostore che è dentro a tutti noi, un po' non a, a, ai più scafati ma a molti di noi ma, ma lo dico anche per me ok, allora proviamo un po' a toglierci dal concetto di dover convincere per forza qualcuno a comprare i nostri prodotti. In questo senso vendere senza vendere, ma in realtà il concetto è che bisogna comunque vendere. Che cos'è il social selling? Se andate a guardare la definizione ti dicono è vendere attraverso i social. Allora, proprio perché io vi porto un po' la mia interpretazione di social selling, per me social equivale a socialità quindi è vendere attraverso la capacità di costruire relazioni ed è vendere non tanto il prodotto ma vendere la tua credibilità e quindi sviluppare un rapporto di fiducia e anche rendersi riconoscibili Ok, però attenzione, questo è non è il passaparola il passaparola, che va benissimo, è qualcosa che si crea e che va un po' per conto suo. È una cosa che tu non controlli. Il social selling nasce comunque sempre da un pensiero strategico e viene coltivato attraverso una serie di um, attività, di azioni, di pensieri e, e di cose di cui adesso parliamo. Per cui si tratta di andare a vendere soprattutto la propria credibilità creando una relazione con le persone. Come vi dicevo, network, contenuti e storytelling. E adesso ve li declino tutti e tre brevemente. Eh, cerco di, di portarvi dei concetti abbastanza chiari che potete portarvi a casa. Non è esaustivo di tutto, ma insomma, spero di essere abbastanza eh, chiara e utile soprattutto. Allora, network. Questo adesso. Siamo tutti, non importa, siamo, siamo tutti online ma non siamo connessi. Allora il network è un po', che non è una frase mia, eh, è, è di quel ragazzo che si è, friulano peraltro, no? che si è battuto per difendere quel uh, fiume, vabbè, ehm, il network è, il presupposto oltre che il fine nel senso noi abbiamo bisogno di sviluppare un network ma anche dal network partiamo il network per come lo intendo io non è solo il target nel senso che il network il tuo network deve contenere il tuo target ma potrebbe essere più ampio e farti da cassa di risonanza vuoi acqua Ah, dopo andiamo a fare il bagno dopo non andiamo a fare il bagno naturalmente no finito qua ehm, al network bisogna comunicare conoscendolo. Uh, si dice sempre, parla al tuo pubblico. Io aggiungo, parla del tuo pubblico. Cioè, arriva a dire delle cose che lo riguardano, che lo coinvolgono, che in qualche modo lo fanno sentire ehm, dentro a, alle cose di cui tu stai... Che, che lo riguardano proprio, di cui tu stai parlando. Non è questo mare infinito di gente, per citare fossati, Ok? però io sono per un network non troppo esclusivo e non, per, non sono per la relazione funzionale. Che cosa vuol dire la relazione funzionale? Vuol dire, mi arriva una richiesta su LinkedIn, guardo il profilo e penso, mi servirà? No, perché se non mi serve, perché gli devo dare il contatto? No, daglielo, non importa, Cioè, a meno che non sia qualcuno di così distante da te o che ti sta già facendo una proposta commerciale che non ti interessa, Ecco, io sono per l'inclusione, in questo senso. Che modi abbiamo per sviluppare il network? Io ne cito due. Eh, uno è proprio LinkedIn. Non so se avete mai utilizzato gli hashtag di LinkedIn per intercettare persone, perché su LinkedIn gli hashtag creano delle pagine rispetto all'argomento di cui state andando a cercare, insomma, la, la, la parola chiave. Dentro a quella pagina voi vedete tutte le persone, tutti i post che contengono quell'hashtag. Quindi se vi interessa sostenibilità e volete sapere chi si occupa di sostenibilità secondo l'accezione che interessa a voi all'interno di LinkedIn, cercate la pagina hashtag sostenibilità o sostenibilità quel che volete perché la declinate e trovate le persone, vedete chi sono i riferimenti e quindi avete dei suggerimenti su chi andare anche voi a contattare, non solo ad accettare gli inviti. Il secondo suggerimento è offline, e qui citerei il capo, la farà Begoli, quando dice, perché ho trovato la citazione, che adesso non la dico magari come te, però insomma, non è più tempo di distinguere tra online e offline. Ok? In questo senso anche social selling non vuol dire solo dentro i social network, perché questo è social selling. ok? Perché io sono stanca di sentire dire c'è il mondo virtuale e c'è il mondo reale. No, il mondo è uno, è tutto vero, poi c'è una parte digitale e c'è una parte fisica, c'è una parte virtuale e c'è una parte analogica. Ok? Per cui si tratta anche, adesso lo dico a persone che sono già qui, ma sappiamo bene quanto sia facile stare dietro lo schermo e quanto sia ogni tanto strumoso, detto in veneto prendere, uscire da casa chiudere lo schermo e partecipare ad incontri, eventi eh, aperitivi e tutto quello che è grazie passiamo al contenuto, intanto perché distingo tra content e storytelling non mi ricordo cosa c'è scritto però eh, sì eh, tutto lo storytelling è content ma non tutto il content è storytelling, ok? Per cui parliamo prima di content. I co allora, siamo nell'epoca per cui non basta più saper fare bene una cosa, non basta dire che si fa bene una cosa, bisogna dimostrarlo. Fare content è uno dei modi che abbiamo e che è anche una fortuna perché fino a qualche tempo fa non era così sviluppato, che abbiamo per dimostrare che sappiamo fare bene quella cosa. E peraltro nel processo di vendita è un po' quel modo di vendere più vicino al motivo per cui tu sei diventato un libro professionista, perché puoi parlare del tuo lavoro, non devi mettere in pratica le tecniche di Robert Cialdini, no? Devi stare lì a raccontare perché il tuo lavoro ti piace, come ti piace, come lo fai e compagnia bella. Per cui, il content per me è la capacità di creare dei contenuti, che poi si fanno fruire nei canali che più vi piacciono, non c'è mica solo LinkedIn, non ci mancherebbe, eh, dando loro qualità. La qualità dei contenuti, oggi, secondo me, è data dalla rilevanza. Un contenuto rilevante è un contenuto utile, interessante, che ingaggia, che coinvolge, più importantissima. La continuità. Qui mi rifaccio a, alla volpe il piccolo principe. Cioè un contenuto bellissimo, studiato, pensato, ragionato, messo lì e il prossimo verrà tra quattro settimane, è fatica sprecata. La continuità è fondamentale, la costanza. È solo in quel modo lì che potete raggiungere la riconoscibilità. La riconoscibilità è quel famoso ammaestrare, no? A scusate, a Cioè il fatto è che io poi ti riconosco quando ti vedo passare. Per cui, contenuti, eh, come fare a trovare i contenuti? Io vi dico cosa ho fatto io. A un certo punto, quando in... 25 ti chiedono come si scrive un curriculum o, eh, e come si, si, imposta una, una lettera di presentazione o, ok. Dice, vabbè, questo qua serve ai 25 che me l'hanno chiesto, ma probabilmente anche a tutti quelli che non me lo chiedono. Quindi ci sono delle domande che appena qualcuno sente che lavoro fate, vi vengono fatte? Quelle domande a cui peraltro ci si scoccia anche un po', dici, no, basta, io non dico più a nessuno che lavoro faccio. Okay? No, ma invece è un favore che vi fanno, perché vi stanno suggerendo contenuti da utilizzare per fare content. Perché poi l'altra cosa che mi viene detta è, ma io non so cosa scrivere. Allora, prendiamo spunto dalle domande che vi fanno. Prima cosa, poi, Bisogna allenarsi, ma la vita di tutti i giorni vi offre un sacco di spunti. La telefonata col cliente per cui ne uscite incazzati neri e anche incazzati a in nomenclatura tecnica. Eh, anche quella cosa lì, il posto non lo puoi fare subito, perché il cliente se ti segue se ne accorge che stai parlando di lui. E qui per cui la tecnica che vale sempre è annotate tutto, annotate qualsiasi cosa perché poi la ripotete... Cioè, la potete usa elaborare e usarla, che ne so, il mese dopo. Però la vita di tutti i giorni vi offre degli spunti. Vi offrono degli spunti le cose che imparate. Naturalmente, qui in tanti stanno facendo dei post, ma eh, costantemente, durante l'anno, insomma, impariamo delle cose, usiamole, diamole. E poi, un'altra tecnica, un po' così eh, semplice e facile, però funziona, è fare domande. Cioè utilizzare la formula della domanda, ma proprio anche domande di cui avete un minimo di curiosità voi, cioè raccogliere degli stimoli da fuori. Ci sono due paure che bloccano i contenuti. Ci sono due paure. Una paura è, eh vabbè, ma così, no, dopo, dopo, mi svendo, cioè regalo dei contenuti. Allora anche qui, storia di vita vissuta. Io penso di aver scritto lo scibile sul curriculum, ma no? Poi è il mio punto di vista, ma... Ok. Uh, e quindi arrivano da me e mi dicono: ah, zanti tedeschi, zanti tedeschi! Guarda, ti seguo dappertutto, ti seguo su YouTube, ti seguo sulla nota Telegram, ti seguo sul sito, ti seguo su LinkedIn. Ho fatto il curriculum, me lo guardi. Va bene, te lo guardo. Ok, posso parlare di curriculum per i prossimi tre anni. Nel senso che eh, quello che poi mi arriva. Non è esattamente quello che ho detto io. Per cui noi abbiamo l'idea di una volta che dico una cosa, gliel'ho data, nessuno avrà più bisogno di me. Non è vero. Cioè non funziona così. Voi potete parlare del vostro lavoro, spiegarlo, rispiegarlo, fare gli schemi, ma è il vostro lavoro, nessuno ve lo porta via. Sì, solo un momento. L'altra paura è, mi copiano i competitor. E anche questa, insomma, io penso che... Insomma, è una, è una cosa già detta, ma non funziona neanche quello, perché nessuno di noi dice cose veramente, capito, che non le sa nessuno, per cui se io la dico, poi la saprà tutto il mondo, e no. E quindi se non lo dite voi, con altre parole lo dirà l'altro, ma è meglio che lo diciate voi per primi. Poi qualcun altro lo dirà, vabbè, voi direte un'altra cosa. Sono paure che davvero non hanno ragione di esistere per cui i contenuti, io su questo tema qua devo, cioè, sono veramente abbastanza perentoria devono essere contenuti di valore non devono mai essere eh, messaggi promozionali il messaggio promozionale deve arrivare dopo, potrebbe anche non arrivare perché le persone vi arriveranno da sole quando avrete, avranno capito che quella cosa lì la padroneggiate così tanto che non vale neanche la pena di stare lì ad impararla la sai fare così bene, falla tu. Questo è il meccanismo che scatta nel, nella testa delle persone. Storytelling e questa è, è, un po', eh, è un po' meno semplice, però ecco, Ettore ci ha fatto il teschio: gira Ettore, storytelling è bello. Ok, bom. che vuol dire immedesimazione? C'è cioè, lo storytelling, è la capacità di creare immedesimazione. Allora, la questione del siamo tutti predisposti per ascoltare le storie, ok, ma non è solo che la storia ci piace, è che con la storia, attraverso la storia, capiamo meglio i concetti, perché li vediamo e perché li sentiamo, anche se non sono cose che abbiamo vissuto. Perché vi ho raccontato la storia di Ettore e Giona? Perché probabilmente di tutto questo mio parlare è sicuramente la cosa che vi portate a casa, cioè vi portate a casa come sono nati loro. Funziona! Funziona perché vi ho dato qualcosa con cui immedesimarvi, anche se magari no, non vi è successa la stessa cosa. Quindi, lo storytelling serve proprio per creare questo meccanismo e l'immedesimazione è come farsi un marchio di quella cosa lì dentro. Non è semplicissimo, io ho individuato tre possibili strategie per fare storytelling. La prima è quella che ho fatto io, vi racconto la mia storia. Questo serve a creare fiducia, serve a creare empatia, ok? Per cui un po' ci esponiamo, ci esponiamo e usiamo la nostra storia per trasferire dei messaggi. Il secondo modo è creo delle storie intorno ai miei prodotti, ai miei servizi. Puoi metterlo giù, sì, metti lo scheletro. Eh, creo dei, delle storie all'interno che i stadi per dire no però no, cerco di costruirci sopra una storia il terzo modo un attimo è riprendere i classici voglio dire perché dobbiamo per forza inventarcele le storie il mondo è pieno di storie che dicono esattamente quello che vogliamo dire noi ok? no? un attimo per cui, senza andare in cerca di Shakespeare, ok? No, non serve quello. Però io vi dico che cosa sto facendo? Sto utilizzando storie, storielle, il piccolo principe, le, le rane dentro l'acqua calda, ok? Per creare dei contenuti. Che non vuol dire che ti faccio la morale, ma che ti do un gancio per i medesimarti al quale io collego un messaggio, senza dover per forza andare in cerca di inventarmi la storia dell'eroe nuova, che mai insomma siamo... Eh, del viaggio dell'eroe siamo sommersi. Basta, ho finito. Uh, io ne approfitto. È online il nuovo sito della mamma. Se vi piace, è tutta colpa di Nadia Panato. Grazie mille.